Questo video continua quello di due settimane fa, ovvero quello che parlava dello stack TCP, parte della è fatta nello stesso giorno, stesso momento, stesso tutto, stesso set, stesse luci, tutto. Quindi ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood, io come solito. sono Valerio e oggi vi riporto la seconda parte del video che vi ho lasciato due settimane fa, perché la settimana scorsa è uscito un video di FK Storia. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina. Non perdiamoci in e riprendiamo dove avevamo lasciato due settimane fa vado con la seconda. dunque, la domanda è lecita come vengono installati i pacchetti? all'interno, per esempio, di ogni continente la rete è interattiva un macello. cioè vedete come se fosse una città enorme non un continente se tu devi andare da un punto A a un punto B devi sapere come arrivarci, se no ti perdi tra i continenti invece la situazione è più gestibile perché esistono dei cavi sottomarini come vedete in questa mappa che collegano i continenti ovviamente in più punti perché si vuole avere un sistema ridondante. se si dovesse spezzare un cavo in un punto almeno c'hai un altro punto da in cui passare non mi soffermerò su come questi cavi vengono posati e gestiti perché perchè Geopopo qualche mese fa ha fatto un video che parla appunto di questo e vi metto in descrizione i link di quei video così venete a vedere una volta finito questo potete passare a quelli e capire bene dal punto di vista diciamo fisico come quei cavi sottomarini sono stati passati io che mi trovo nel Regno Unito devo mandare un messaggio in Cina come facciamo? c'è una rete internet ovviamente diciamo molto riduttiva a questa forma è facile viaggiare in cerchio oppure andare nella direzione sbagliata. Ogni dispositivo connesso alla rete ha quella che si chiama tabella di installamento. È una tabella che dice tu sei connesso a Internet con queste porte perché magari ci siamo un intermedio, quindi un router di un Internet Service Provider sarà connesso ad altre parti della rete Internet da decine, insomma addirittura centinaia di volte quindi c'è questa grande tabella e dice se devo andare in Finlandia usa questa porta se devo andare in Romania usa quell'altra porta se devo andare in Cina usa quella porta però non è che se devo andare in Cina devo utilizzare forza quella porta posso andarci anche passando dalla Finlandia perché poi quando il mio pacchetto arriverà in Finlandia ci sarà un router che mi dice ok questo pacchetto deve andare in Cina passa da là come si decide quale porta utilizzare? la distanza geografica non c'entra molto anche perché i computer non hanno bene concezione si trovano geograficamente ma quello che viene spesso tenuto in considerazione è il traffico di rete se io devo mandare un messaggio a 200 km di distanza in una rete piuttosto congestionata non è in solito che il mio messaggio vada a ciclo polarattico e ritorna perché magari ci impiega meno tempo perché quella rete magari o meglio quella porzione di rete è meno congestionata e questa è la magia dell'accomodazione di pacchetti quindi quando io da casa mia voglio mandare un messaggio in Cina, facciamo esempio di poco fa quanti noti intermedi il mio pacchetto transila? Consideriamo anche come noti intermedio il router che sta a casa nostra. Ovviamente dipende da tanti fattori, come dicevo dalla connessione di rete, dal tipo di stradamento che viene fatto. Nella media vengono fatti quello che vengono definiti 30 hops. Hops significa un passaggio da un router all'altro. Ovviamente se ne possono fare di meno, come se ne possono fare molto di più. Nella media, diciamo, se ne fanno circa una tre. Mi sono reso solamente adesso conto di avere il microfono staccato. Adesso la qualità audio pff, migliora. Ti avevo detto che ogni dispositivo connesso alla rete ha quella che viene chiamata tabella di indirizzamento, ovvero routing table. Ma dove viene sta routing table? La routing table può essere fatta in due modi: statica o dinamica. Statica è semplicemente compilata dall'amministratore di rete dinamica invece i router in qualche modo cercano di capire qual è la strada migliore ogni qual volta bisogna andare a una parte nuova ci sono diversi algoritmi per fare le tabelle di stradamento dinamiche Io vi racconto quello più semplice se diciamo il router è connesso all'esterno della rete con una sola porta non c'è molto di cui stradare si usa quella porta e via Poi ci sono diverse porte l'unica cosa che il router sa e quali sono i nodi immediatamente connessi a lui, non sa so quello che c'è oltre quelli per lui vede quelli intorno e basta quindi una cosa che può fare il router è semplicemente chiedere agli dispositivi che stanno connessi a loro di dargli la loro tabella di istratamento e quindi lui prende informazioni da vari nodi, papà, pa pa, e si compila la sua tabella di istratamento ma tuttavia facciamo il caso più difficile di tutti Stiamo creando noi, come vuole fare Putin, il suo internet. Quindi abbiamo tutti i router che si stanno collegando a internet per la prima volta. Cosa succede in quel caso? Quando il router non sa a chi mandare, lo manda a tutti. In un'operazione che si chiama broadcast. lo so non è un'operazione bellissima, mandare messaggi a tutti a destra e manca perché si creano congestionamenti alla rete e poi anche insicuro dal punto di vista della sicurezza informatica. questo perché molto spesso i pacchetti vengono criptati, ma non è solamente per questo motivo, ci sono anche altri motivi ma non parliamo di encrypting perché si aprirebbe un altro vaso di Pandora. Quando il router inizia a fare questa operazione di broadcast e quando riceve le risposte inizia a compilare la sua tabella di istratamento. ah guarda questa porta mi porta più vicino in Cina invece questa porta mi porta più vicino agli Stati Uniti, quindi lui se la compila e quindi poi quando deve rimandare i pacchetti in quella destinazione non va più il broadcast, non va più Ehi, a chi devo mandare questo pacchetto va direttamente in quella porta e istrate il pacchetto e poi ovviamente quello stesso pacchetto passerà altre sessioni intermedie giungendo alla destinazione con Linux fare una tabella di istratamento Statica è molto semplice, non ho idea di come si faccia su Windows, ma su Linux è una cosa molto semplice, tra l'altro come dicevo in questo video, quando parlavo con Lucilla, io dissi che molti dispositivi tipo i router sono fatti con Linux, all'interno c'è Linux e quindi i comandi che si utilizza per esempio su Ubuntu come ho in questo computer che in questo momento c'è Windows però basta riavviare parte magicamente Ubuntu io potrei semplicemente compilare la mia tabella di installamento ma non ha senso perché a casa mia c'è una rete molto semplice con un router al centro e poi tutti i dispositivi in quella che viene semplicemente chiamata configurazione a stella ora una domanda che magari i più curiosi potrebbero fare è possibile vedere il passaggio di ogni pacchetto attraverso internet? in realtà sì Esistono dei tool chiamati trace route che permettono di vedere il passaggio di tutti i nodi intermedi o di quasi tutti. E adesso io vi farò un esempio utilizzando un sito internet che fa questa cosa. Tuttavia una cosa fondamentale prima che andiamo è quella di tenere a mente che il trace route che voi vedete non è quello da casa mia alla destinazione che io ho scelto ma è quello del server che ha quel sito internet perché è quello che fa la richiesta e quindi non vedete partire i pacchetti dall'Europa, ma dagli Stati Uniti che dove si trova quel sito se voi invece voleste sapere qual è il percorso che fanno i pacchetti da casa vostra dovete utilizzare o scaricare dei tool che si chiamano Traceroute adesso andiamo a fare alcuni esempi e vediamo cosa salta fuori io sono qua con il mio iPad qui vedete la registrazione che ho che sto facendo in diretta allora io sto utilizzando questo sito chiamato Traceroute trattinoonline.com che ci dice o di inserire un, un dominio o un hostname e praticamente cliccando questo tasto chiamato TraceRoute ci permette di visualizzare proprio in maniera proprio visuale con la mappa il tragitto che fanno i pacchetti Come dicevo poco fa, i pacchetti non partono da casa mia ma dal server di questo sito. Facciamo un esempio. Siccome so che questo sito è in, in America, quindi perché l'ho provato poco fa, voglio mettere un sito o comunque uno hostname di qualcosa che sono quasi certo, almeno spero, che sia in Italia, ovvero il sito, per esempio, dell'Università degli Studi di Catania. Metto qua unict.it. Oh, oh, ho fatto un errore, unict.it. E clicco trace round. Ci sta qualche secondo, ovviamente qua vedete un mega taglio e riprendiamo da quando comparerà qualcosina eccoci qua allora non so bene cosa sia questo grafico a torta però qua noi possiamo vedere tutti i hop o meno quelli più importanti che ha fatto il nostro pacchetto dagli stati uniti è andato eh, in olanda poi è arrivato da qualche parte penso qua in italia un altro hop in italia e qui vediamo tutta la lista dei nodi intermedi. guardate quanto ce ne stanno. Ah no, scusate, 1299 non era in Italia, era in Svezia, per poi arrivare in Italia. Guardate la mappa, cioè dal, dal dove è questo sito che si trova in, in questo punto del New England, degli Stati Uniti. Sono arrivati in Svezia, NL non significava Olanda. sai che cazzo significa NL, per me dai, vedete, sta era The Netherlands. In Svezia, infatti specie dove? Credo che sia a Stoccolma, quella sì. Per poi arrivare in Italia passando per diversi nodi. Ah! Prima va a Monza e poi va a... Dov'è qua? Non riesco a capirlo. A Trento. Ma boh, non sapevo che i siti dell'UNCT erano stati al trend ora facciamo un'altra richiesta con un altro sito che spero che sia quasi certamente in Italia o meno i server stanno in Italia quelle dell'Inps Imps.it. credo che il name sia Imps.it, vediamo sempre qualche secondo e ci vediamo dopo il mega taglio perfetto, allora siamo sempre qua negli Stati Uniti poi passiamo dalla Svizzera, qui c'è scritto Svizzera questa volta quindi non, ci posso, non mi posso sbagliare per poi arrivare ai server di fastweb Ah, questi sono le average response in millisecondi, quindi questo server risponde in media in 81 millisecondi, quest'altro server invece risponde in media in 92 millisecondi, e invece quello di Los Angeles, non lo so, poco fa ho sbagliato con Ennello, ma con le sigle americane so che... so che non mi ci trovo. Il tempo di risposta è 55 millisecondi. Questo non vuol dire perché se vedranno sono più lenti, ma sono effettivamente più lontani. E la distanza, comunque, comporta comunque delle conseguenze nei tempi di risposta. E poi, come dicevo, non è solamente la distanza geografica, ma anche il congestionamento delle reti. Andiamo a vedere la mappina, che c'è. Allora, come dicevamo, Stati Uniti, poi Svizzera e infine Italia. Qui ci sono dei punti interrogativi. Questi punti interrogativi sono degli Nodi intermedi che magari sono dietro dei firewall che non ci danno le informazioni che noi vogliamo quindi sappiamo che c'è uno hop nel mezzo ma non sappiamo esattamente cosa perché c'è qualcosa nel mezzo che impedisce di risalire delle informazioni più, più dettagliate andiamo a vedere che è stata fatta, partiamo sempre qua nel New England andiamo in Svizzera, da qualche parte tra Zurigo e Berna per poi scendere fino alla... Calabria, una fattispecie, a gioiosa Ionica. Benissimo, pinguini. Per oggi abbiamo concluso. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like. Iscrivetevi nei commenti se avete qualcosa da commentare o qualcosa che mi volete chiedere. E, quando vi siete persi la prima parte, andatelo a pescare qui accanto, perché parlo non solo di come funziona il protocollo TCPP, ma in un altro video che metterò qua nella Handcard parlo della storia di Internet. E quindi, grazie per avermi ascoltato e ci vediamo alla prossima. Ciao!